più o meno sì, dipenderà a lungo, ma più o meno così. Poi oltretutto più a lungo e più devo avere frecce pesanti, per, per, per il motivo di avere un foc che mi faccia volare comunque bene la freccia. Non è che... Mm. La e le frecce leggere vanno bene nel, 3, nel, nel 3D fita sì, vanno bene perché si tira fino a 30 metri però non perdono eh però non perdono se devi fare 11 devi fare 11 però lì ci sta, se sai un po' più o meno la postura cioè, l'importante è non fare sagoma nel 3D, no? o peggio, però l'importante è non fare sagoma non facendo sagoma qualche 11 salta fuori per caso e stai sempre al 10-8 e... Alla fine i tuoi 400 le porti a casa e, e, e andiamo bene, però a top devi fare 4,50 eh? e 4,50 bisogna non sbagliare quasi mai. e me, il motivo è quello, neanche nella valutazione, nel... perché bene o male bisogna valutare un po' bene il tiro. Eh? Non basta fare tocca ahimè, non è un gioco così come può essere bello fare, fare il gioco della che Una volta bastava fare toc, adesso neanche più quello. Poi sai, c'è le, le, le sagome mobili, c'è tantissime cose da tenere. Poi ci sono i tiri in ginocchio che eh, hanno bisogno di... Io nei primi tiri in ginocchio ho, ho perso tutte le frame, prendevo sempre il, il picchetto in pieno. Se uno è poi mi sono anche specializzato in questo. Eh, siamo arrivati. Ah, la testa è rimasta immobile. Allora, come abbiamo visto. Eh, L'importante alla fine è la postura. Quindi io devo fare attenzione a da questo momento in poi muovere solo le braccia. Quindi, arrivare non importa se perdo di vista la punta. Quindi, l'errore più grosso che io posso fare per un arco nudo, o magari lo vedo fare anche dal famoso falso scopo dei, dei ricurvi di Lombò, è quella di tenere la punta in un determinato punto, magari ho deciso, lo guardo bene e decido che questa qua la tiro al ginocchio, che gli do più o meno questa distanza, oppure la tiro un po' più alto della schiena, 10 cm più in alto e metto la punta più in alto lì sulla schiena e poi la mollo e questa va male, mi conviene Guardare dove deve andare la freccia e poi percepire la punta un pochettino più in alto della schiena e controllare meglio il tiro. Perché il controllo del tiro, l'errore provocato da un cattivo controllo del tiro è enormemente superiore a controllare dove è la punta della freccia. Perché se io controllo dove è la punta della freccia perdo il controllo del mio tiro faccio danni enormemente superiori quindi è molto meglio allenarmi a controllare bene il tiro che non a controllare la mira la mira è sopravvalutata non vi ho convinti eh? Sì. Io lo vedo straconvinto prima. Non cerco di mettere a fuoco la punta della freccia né tantomeno di collimare. La testa è rimasta immobile fin dalla preparazione. La sensazione dei contatti al viso è ottimale. Sento che la scapola della corda cerca di ruotare verso la colonna vertebrale in effetti deve essere una sensazione di espansione più che fisica virtuale sempre guardando solo il centro del bersaglio in effetti questo deve essere solo un mantenimento non deve esserci un'espansione un fisica non devo aumentare la mia spinta o la mia trazione devo solo uno, due secondi al massimo e tirare questo serve non a mirare uno dei più grandi qui pro quo in cui io sono rimasto eh, sbalordito, per non dire peggio in cui sentivo in continuazione affermare che fermarsi in ancoraggio voleva dire mirare assolutamente no fermarsi in ancoraggio vuol dire ottimizzare gli allineamenti Percepire l'espansione anche se virtuale per mettere in linea l'equilibrio dinamico, perché sennò ogni tiro sarà diverso dall'altro. Quindi, se io ripeto, con tante libre per forza, per forza perché, sennò ho troppi errori, per però con le libre giuste, quando vedremo nella scelta del materiale, con le libre giuste allora posso ottimizzare perché ho controllo non ottimizzo la mira ottimizzo gli allineamenti sono molto più importanti perché provocano errori molto più grandi che no la mira e lì non c'è un tempo di rilascio perché il controllo dipende da ma uno o due secondi sono più che sufficienti Perché vedi c'è gente che insiste molto sulla, sul tempo perché sta perde, controlla dove la punta eh, la punta esce dal punto di conforto e allora la riporti, poi la perdi, la riporti, cerchi di capire, e perdi le catene cinetiche. Ma che sono su tempo Invece per... cosa succede con l'arco olimpico? Ti spiego cosa succede con l'arco olimpico e con l'arco compano. Con l'arco olimpico vado in ancoraggio e poi il mio allineamento e espansione fanno scattare il clicker. Ho un contenuto... Questo è importantissimo. Ma mica sto mirando in quel momento lì. è Il mirino è là, che fluttua. Oh, adesso... E parte. La stessa cosa fa il compound. Il compound, sia che ce l'abbia indice, se ce l'ha indice, la trazione della, della, non è che fa così per sparare, ma la trazione farà scattare lo stesso al pollice, lo stesso la rotazione, lo stesso dipende dall'innesco, ma l'innesco deve essere sempre dettato dal, dai muscoli dorsali a sorpresa. Adesso io ho avuto, ad esempio, una cera, non solo uno, Faletti, che ha dei tempi di, di, di sgancio, cioè di posizionamento, molto lunghi. Non è uno che, non penso che sia uno che, che gli scappi la freccia, che vada a cercare, no. Non voglio esagerare. Ma... Su 3-4 secondi stai in posizione. Sì, sì, lui sai cosa fa? Lui alter... ottiene questo risultato qua per affinare solamente gli allineamenti. Bom. Lui è lì sul solo dentro di sé non è là, è solo dentro e più è dentro e più funziona e solo così è riuscito perché prima era l'apocalisse io ho fatto dei mondiali con lui era la morte poi tutto un tratto è diventato un campione quando il tiro lo ha portato da là a qua proprio come come dovrebbe Io essere ha scoperto il Santo Graal si sì. proprio vero ahimè <ride> non sempre facile però lui ha preso questa decisione per quello che ho battuto prima no? se facciamo certe cose è la condizione migliore per ottenerle non importa se non funzionano subito ma noi dobbiamo essere convinti che sono quelle quelle giuste allora dobbiamo ahimè farle crearci un metodo e crearci questo metodo che non, è uguale, ah, per non è uguale per tutti però ci dobbiamo credere e dobbiamo portare l'attenzione sul tiro non sul risultato però ci deve cioè lo diciamo centomila volte che l'attenzione deve essere sul risultato ma sul tiro ma facciamolo facciamolo dobbiamo farlo non Funziona sempre e io non sono riuscito. Se no, non facevo tre sagome di fila ai campionati europei facevo io le squadre invece di fargliele fare a riga. Monte oltretutto a quattro piazzate dalla fine. No, il primo giorno ho oh, fatto 4,48. Eh, non è che ho fatto poco, magari non era facile. Eh. E lui ha fatto 4,50 due punti mille e pitta lungo 460 era però un altro percorso eh. mm. non è giusto che gli istintivi che sono contro gli, con gli archi nudi facciano, altro, facciano il percorso no non, senso. Eh, non, senso. Eh, pure. Non, la non la digerisco no no no no, no, no. Ah, però poi non ha fatto squadra Pitta nonostante che ha fatto più di noi due. Sapevo già che Enrique Esposito non <ride> era in forma sul 3D. A quattro piazzale dalla fine, eh, vedo c'è un po' di tappo, e vedo Alessandro, fermo lo giuro, e <ride> vado, dai fammi vedere sti score, voglio vedere a che punto siamo. Dai, Mi carico un po'. E avevo sette punti di vantaggio, quindi ero cinque punti avanti. Due. Di, di prima. 5 oh, punti, devo... Dai, dai, dai. Di fatti, da una pietra c'era da tirare uh, dei, topo, dei topo gigi. Non so che cazzo è. Però 6 metri. Però da una pietra lì. E ho fatto 2-11, 22. Perfetto. Oh, dai, vai. Ho oh, tre sagome di filo dove um, un cazzo, ma, ma non alti eh. e bassi, eh? Testa e sinistra. Uno di quei non lo so, però già subito due sacro, 10 E quella dopo, subito, tanto un'altra sacro mi ha preso il trip. E invece l'altro. Ho tutto giù, 18, 18. Uno fa 10, l'altro fa 18, basta andare al mondo.